a te a te sui mezzi di emergenza a te in prima linea negli ospedali a te che sei medico infermiere a te che sei nei laboratori ricercatore farmacista a te che ti occupi del cibo che lo coltivi che lo trasporti a te che ci trasporti a te che ci difendi a te che ti prendi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio. A te che sei anziano, bambino, grande. A te che resti a casa. A te che sei malato. Che sei guarito. Soprattutto a te che stai ancora soffrendo. A te Italia. Insieme a te rinasceremo. Buona Pasqua.